Sono eh, vie d'acqua importanti per il cicloturismo che porta un sacco, un sacco di gente in tutta Europa e già si comincia anche in Italia, quindi è importante tenere, mh, promuovere bene queste vie d'acqua nel, nel nostro territorio. Una pedalata lungo il castro e il bicchieraia per scoprire insieme le vie dell'acqua cittadine. Ad Arezzo così, giocando d'anticipo, si è celebrata la giornata mondiale dell'acqua con una ciclopedalata che ha registrato decine di partecipanti è l'occasione eh, vedere quale sono sia eh, l'importanza per l'approvvigionamento che per la difesa le acque aretine. Le acque aretine sono costituite da due torrenti, il Castro e il Bicchieraia, che poi confluiscono insieme e, e si chiama Castro e entrano nella città. È la zona da cui storicamente dagli etruschi, dai romani, viene l'acqua per Arezzo. La zona dei Mulinelli e così via. È nello stesso tempo la zona più a rischio, cioè quella che può produrre più rischio alla città stessa, perché è quella che appunto attraverso due, due torrenti potrebbe creare delle grosse inondazioni, come è avvenuto negli anni 30 del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si è già fatto promotore del contratto di fiume Abbraccio D'Arno. Se voi guardate questi corsi d'acqua che una decina di anni fa quando abbiamo iniziato a fare diciamo, gli interventi protettivi erano delle vere e proprie discariche, il fatto che siano mantenuti sta portando alla pulizia di questi fiumi, oggi difficilmente, solo in alcuni casi particolari, ma molto particolari, troviamo il fiume come discarica e questo è un, bene, è un beneficio per tutti.